alla fine il problema dovrebbe essere principalmente solo con armi come fucili a pompa o cecchini I cecchini non utilizzo quindi dovremmo stare solo attenti ai fucili a pompa Vediamo come finisce Adesso andiamoci a portare la pagnotta a casa oggi Dai, dai così, andiamoci a portare la nostra pagnotta di win a casa Bella così E bella, grazie, dammi un po' di scudo, gentilissimo Iniziamo bene Diciamo che alla fine se io sparassi solo con fucile d'assalto e mitraglietta ragazzi Difficilmente io shotterò nemici D'altra parte mi dispiacerebbe Giocare solo con queste armi Evitando il fucile a pompa Quindi non fa niente ragazzi Lo utilizzeremo Attenzione ci dovrebbe stare proprio un tizio qui Poverino, Diciamo che se l'è presa un po' male Ragazzuoli tra l'altro vi ricordo che sto registrando questa sfida e streaming sul sito Viola Quindi c'è una chat dei ragazzi che mi stanno controllando Quindi non posso imbrogliare Se anche voi volete aggiungervi alle mie streaming che facciamo ogni sera Mi raccomando andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi Sia perché guarderete video in anteprima E anche perché molto spesso giochiamo sia a us sia a Fortnite e a tanti altri giochi assieme Vi aspetto Attenzione mi ha visto Comunque, ragazzi, questo già l'ho sparato, quindi non vale assolutamente come one shot. Madonna, che tryhard! Oh, e dai, uh, fra 13 di vita, che noia! Mi sono spezzato le gambe, dio, <ride> dio, dio, dio. Ah, questa cosa finisce male. Cioè, io sono partito con 74 ore di vita, cioè, sono partito morto a tutti gli effetti. Dove sei? Dove sei? Vieni qua. Vieni qua, caro. Carissimo, non ti preoccupare. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Oh, ma che cos'è? Hai la mira un po'. Un po' smissata? Un po', un po così, eh? Ok, dai, raga. Prima che qualcuno mi venga a punire per ciò che ho fatto, mettiamoci velocemente un po' di scudi dalle. dai birilozzi E cerchiamo un po' di gente da eliminare. Anche se prima volentieri mi fullerei o cercherei armi migliori. Che sto messo molto male Ok dovrebbe starci proprio qualcuno qui a destra Un, due, tre No No Ah wow, connessione No mi è salito il ping in quel momento raga. Wow raga è evidentemente connessione Raga è evidentemente connessione Mi è salito 80 di ping nel momento preciso in cui Dicevo mi è salito 80 di ping nel momento preciso In cui ho provato a spararlo Vabbè allora ragazzi Il fucile di precisione non lo posso prendere Perché io non posso shottare le persone Quindi decisamente non posso permettermelo Ma vai apri qua. Apri apri apri apri prego prego prego E eh, prego. Eh, eh, vieni vieni vieni che fai scappi Perché scappi? Ma che è quello in cello, raga Ah ma un tizio pra, pra, No non scappare ti prego, come fa sta kill? Dai, easy. No, no. Se avessi avuto un fucile d'assalto. No, se avessi avuto un fucile d'assalto, questo lo purgavo. Sei, dai, quanti fantasmi ci sono. Guarda, tutti pronti a eliminarmi. Uno in meno, no, raga. Però qua così diventa pericoloso. No, ce l'ho in testa. Ce l'ho in testa. Questi mi fanno un assalto, mi menano. Se si buttano due di loro addosso sono morto. Mamma mia, devo andarmene. No, mi sono chiuso, mi sono chiuso. Via, via, via. Guarda, raga, appena l'ho detto. Lo sapevo, vi conosco troppo bene Luri di fantasmi Vi conosco troppo bene, via, via, via Devo rialzarmi, raga, finché sto in alto Non ho problemi Vi conosco, raga, io devo stare attento a non one-shotarli Perché questi se li one-shot è un problema Cioè, questo one-shotarli è facile Specialmente se li sparo col fucile a pompa, ok? Questi magari, ragazzi, se li one-shot Valuto se farli valere oppure no Mo' valuto un attimo, ci penso, insomma Ma Che ansia, sti rumori strani Ma che volete? Sono di Panzius Ecco qua Bel medikit Bella pozza grande Revolverino eh Revolverino tenta sempre Devo essere sincero Con una buona mira che non ho più Corri Scappa C'è il Nemesis Corri Scappa C'è il Nemesis Allora io ci vorrei pure andare là Ci voglio pure andare Ma io so che là Fai to sicuro con qualcuno Cioè ma Ma ci metto la mano sul fuoco raga. Ma Cioè Okay. Io non faccio domande Io raccogo. Due sparabelli a cosa mi servono nella vita? Cioè Fortnite, me lo potresti far capire a cosa mi servono. Cioè lo so, poi lama sott'acqua. Ma che? Vediamo se mi nota, Spero di. No, mi ha visto? Mi ha visto? Mi ha visto come non mi ha visto. Aspettate, questo mi sta provando a cecchinare. Godo. Dai, dai, che ce la posso fare? Ce la posso fare. Non, non lo vedo un tipo sveglio. Dai, dai, dai, dai. C'ha lo spaz. No, non c'ha lo spaz. C'è il combat. Mamma mia meno male che c'era il combat. Mamma mia, meno male. Oh oh. Oh, ne l'abbiamo vendetta, frate. Vendetta vera, non finire in galera. Ok. No, non ci arrivi, non ci arrivi, non ci arrivi, non ti faccio arrivare. Non puoi arrivarci. Dai, cecchinami, cecchinami, cecchinami. No, ma questo si sta curando davanti ai miei occhi. Ho capito bene. Cioè questo tizio si stava. Allora dai vediamo un attimo di scendere Di piarci subito un'arma Grazie mille Oh sempre la pistola come prima arma È una maledizione Cioè sono proprio martoriato raga Ok due pistole però sono già un po Una cosa un po' più ridicola Cioè ho sentito già un tizio che c'è uno scar Ma io dico Io trovo tre pistole startato il game E quello trova giustamente lo scar Allora io dico A me va bene che la mia vita faccia schifo Però non può fare così schifo O no? Le trovate raga? Ha senso quello che dico Sta un tizio alla mia sinistra 70 E rifato Bella per te frate questo aveva lo scar? No, non era lui che girava con lo scar Va bene 24 goto Uh, bella fresca Questa vi è piaciuta, raga Bello, snicciato, frate Mi ero flashato un fucile a pompa raro Proprio così, sto impazzendo, ragazzi Allora, sento un cecchino sulla sinistra Un tizio qua dentro Ah, no, ragazzi, sta arrivando un sacco di gente Calmi, calmi, calmi Io mi chiudo, sono già in due Sono due, ragazzi, non è uno Questo non mi ha visto No! Dai! No, no, mi sono trovato per sbaglio qua, lasciatemi stare. Godo, godo un sacco, godo proprio tanto. Quel tizio mo me lo vado a eliminare, per esempio. Uh! Guys! Porto di gamer se ne esce bello pulito. Ma l'ho one shottato? Ragazzi, ora che ci penso. Io prima a quel tipo avevo fatto 31-31. Quindi non l'ho one shottato. Io avevo già fatto danno prima. Quindi. Mi spiace, ragazzi, annullata Allora, io però, esatto, sentivo un tizio che stava sparando Ma questo che è? Un bot? Ah, no, non è un bot Cioè, questo dovrebbe essere stato Praticamente un one hit sicuro, distrutto Bella, GG Ok, vabbè, poverino Assolutamente massacrato Nonostante avessi avuto tanto tempo per gestirsela Ma, ok Queste foglie del nuovo aggiornamento mi danno un'inquietudine. inquietudine Sembrano tutti nemici Uh, madonna, ve l'avevo sentito un tizio in zona ma questo lo meno, questo lo meno, questo lo meno, dai Ma come l'ho fatto ragazzi, questo l'ho distrutto No, questo m'ho sicura, non lo devo far curare, non lo devo far curare Dai, dai, dai, dai Devo fare solo così, devo fare così, devo dare fastidio Ma quello non ho capito che stava sparando però Ho paura che non stesse sparando un semplice botto Ho paura che stesse sparando un nemico però Dai, ci avrebbe già sparato di, di... di prepotenza Ho lasciato curare una bomba a sto tipo, che noia. Ho perso tutto il mio vantaggio tattico Il problema è che qua siamo troppo esposti Ah No, no, no, no, no calmi, c'è un problema, c'è un problema Un tizio ha lanciato Ok. Il problema l'abbiamo capito qual è. Abb siamo quattro persone qui, ragazzi. Ho capito qual è il problema. Come cavolo è salito? Scusate. Sono molto confuso.